Un italiano, un portugués, un inglés, de cualquier, de cualquier país de Europa al final, tenemos mucho, mucho más en común que igual tenía la generación anterior con respecto a los otros países. El proyecto europeo en sí, bueno, por lo menos en los papeles, es una maravilla. La Unión Europea es. es. es. es. es. es. es. es. es. es. es. es. es. es. es. es. es. Um, politically and, uh, and also in the culture and anything like you have this all together, gather together, and you know, have many, you make yourself like a kind of powerful. I don't feel very Italian, I feel European. at being European, I think it means a kind of community. It means that we è che abbiamo visto qualcosa che ci hanno detto. C'è Schengen, quindi una facilità di, di circolazione delle persone notevole per chi è cittadino dell'Unione, è un vantaggio spostarsi senza, senza che ci siano dei veri confini tra i paesi. E ti fa poter conoscere questa cultura globale, no? che tutti cominciamo a conoscere le stesse cose, tutti cominciamo a comprare cose dal principio. No llegas eh, partiendo de cero a ningún sitio, sino que ya puedes empezar a compartir. Los sitios que son racistas es porque no, porque no se viaja. Porque cuando comienzas a viajar y comienzas a compartir cosas, te das cuenta de que somos muy parecidos. Entonces, a mí me encantaría que, lo, que los jóvenes cubanos pudieran viajar más. Creo que poiché la situazione adesso è estremamente sbilanciata tra i vari paesi e questo ha portato secondo me a un indebolimento del, del carattere proprio comunitario con cui è nata, nata l'Unione Europea e quindi mh, vedo, vedo che l'Europa adesso eh, non... Eh, cioè, ha perso molto del senso di incontro con cui invece era nata, che dovrebbe portare avanti, quindi questa comunione di culture. In un certo senso tro trovo anche paradossale che proprio noi, che siamo la nuova generazione, che... Siamo stati educati quindi a un, a un senso di comunità nell'Unione Europea, quindi abbiamo questa responsabilità perché siamo stati educati in questo modo, però il mondo che le, le generazioni più grandi ci stanno lasciando sta tradendo in pieno quello che ci è stato insegnato, quindi penso che anche in questo sia il nostro ruolo di nuove generazioni. Io credo che sia questo. Fuimos educados con questa predisposizione a, a confiare, la tolleranza. E... Que algunos creerán que es un discurso que no tiene un sentido porque la vida real no es así. No, no es así porque no se han educado a los niños a pensar que la vida es así. Pero si tú a los niños le enseñas eso, al final crecerán como adultos que, que lo defiendan. Es una historia de solidaridad, de amistad, de unión y, y yo, espero, yo espero que el Proyecto Europeo sobreviva. La idea fue muy bien en el fue... Beaucoup de gens ne se rendent pas compte, ma l'Europa c'était stata parce que ça garantito la paix, ça, ce qui n'est pas arrivé depuis un siècle, ça garantito la paix, ça permesso une prospérité économique, des échanges, un développement, un échange de culture. Secondo me ci sono tante opportunità, ci sono anche tanti problemi, e dire che non ci sono sarebbe un po' mettersi fette di salame davanti agli occhi. Però io la vedo più in positivo, cioè sono contenta di essere in Europa, sono fiera dell'Europa e penso che ci sia solo da, da iniziare a guardare più obiettivamente ai problemi, cercare di risolverli e migliorarci sempre. I nazionalismi ormai sono crescenti in quasi tutti gli Stati d'Europa. Bisognerebbe cambiare allora a questo punto l'Europa stessa, eh, cercare di avvicinare il concetto d'Europa al cittadino per fare vedere appunto che non è eh, questa grande struttura che sta a Bruxelles, che nessuno conosce come funziona, che per carità è un, modo, un mondo molto complicato <ride> il modo in cui funziona, e forse questo anche è un po' alienante. Quindi secondo me il problema è avvicinare l'Europa, il concetto d'Europa, ai cittadini. E se siamo arrivati a questo punto vuol dire che c'è stato un fallimento nel dialogo tra l'istituzione europea e il modo... Mh, di pensare all'Europa e poi il cittadino. You're putting up a barrier because you're afraid of what's on the other side. And so to really feel comfortable, to feel safe, I think it makes more sense to not have a barrier. Maybe, to, maybe you need to close the people in that are on the other side so that they're forced to talk to each other. Um, because as soon as you do that, you realize that you're not that different. So in a way, maybe that's what's so beautiful about the piazza, Um, it's that there are barriers, right, on, on all of the sides, right, they're perforated with roads, but still usually it has this, it's a definite space, you know, the, it's a concrete place um, where everyone in the town at some point has to pass through or they choose to linger there, um, and so you inevitably cross paths with people that you might have put on the other side of a barrier before, or if you didn't have that place.